Ciao sono tornato, Sì, anche questa settimana sono tornato Questa settimana torno con un video inedito Quest'oggi proveremo una nuova cosa Infatti questo, quello che proveremo oggi è un datapack Ma non è un datapack classico Infatti con lo snapshot 20v30a della 1.16 che è uscito a luglio è stata introdotta la possibilità Di creare dei datapack Che cambiavano il gioco in maniera sostanziale Questo datapack Aggiunge 30 biomi Però li aggiunge con i blocchi Già esistenti in Minecraft Quindi vediamo dove sono spawnato Ok Sono spawnato Nelle eh, Fertile Field. Eh, quindi questa qua sarebbe una pianura Fertile infatti ci sono già delle coltivazioni che io prenderò per, per sopravvivere, che sai, non si sa mai in hardcore. E poi qui accanto, che cosa è spawnato? Mm, sono spawnate tipo una. Sono tipo le Badlands, tipo la mesa, però blu. Cioè, è bellissimo. Allora, il nostro obiettivo per questo video è sopravvivere in hardcore. Io direi intanto di. Iniziare a, a organizzarci per bene, quindi direi di raccogliere un po' di legno. Questo è, è un mondo pieno di biomi molto simpatici. Vorrei esplorare un bel po'. Per... vediamo così quanti hai biomi. Quali biomi aggiunge questo datapack Che ne aggiunge 30 Però non sappiamo quali aggiunge Ok, una caverna Questa ci può essere utile per, per prendere un po' di pietra Così almeno da fare gli utensili in pietra E poi lì vedo già del ferro Quindi posso farli anche in ferro dopo. Lì inizio a vedere già delle di nuovo Quella specie di... Di mesa blu Ok noto che da entrambi i lati sta Perfetto un... E qui c'è un burrone mm, Lì del carbone Lo prenderei per farmi delle torce Ok il carbone c'è pure qua Quindi è inutile che andiamo nel burrone Questa qui non è più pianura fertile Questa qui è pianura dei fiori Aia uno scheletro mi sta sparando Aiuto Ok vabbè Rimaniamo qua che almeno qua siamo al sicuro Allora io direi di addentrarci in questo bioma qui Ok non sembra esserci niente di particolare in questo bioma mm, Ah un nuovo bioma Penso siano alberi di ciliegio Sta calando la notte lo vedo a questo colorito arancione all'orizzonte Quindi io direi di... Sistemare tutto quanto eh, Per la prima notte Ok allora ci facciamo Velocissimo Un letto Perché lì già c'è un, eh, Uno zombie E a noi questa cosa non ci piace Quindi caro zombie vai via Sai Io dovrei andare a dormire Ok perfetto abbiamo dormito Posso, posso farmi le cose in ferro Bene Ok allora vediamo Un pochino Letti. Ehm, prendiamo un po' di bacche qua. Perché magari che ne so io le posso ri ripiantare e poi farci una coltivazione. E allora, pane, ok. Eh, legno. Allora, qui cosa c'è? Pane, carta. Vabbè, il pane ci serve per nutrirci. Quindi lo prendo volentieri. Vediamo in questa casa, mm, in questa casa ci sono selce, piume e eh, bastone uova, uovo lasciamolo pure, tanto non ci frega niente. Allora, lì vedo una montagna che non mi sembra una montagna normale, mi sembra una montagna strana. Infatti. Ah, del ghiaccio sopra, e qui ci sono anche degli alberi pazzi di ghiaccio. Questa che sto scalando, ovviamente la montagna è ghiacciata, glaciale. Lì intanto vedo anche un altro nuovo bioma, fatto di cespugli, una landa di, di neve e cespugli. Cioè, guarda un po' te che picchi elevati, cioè è proprio praticamente... È sono delle montagne bellissime. Dato che sta calando il sole, dormiamo e riprendiamo la nostra spedizione. Troviamo... Do dovrei, vorrei trovare un bel posto... Vorrei trovare un bel posto in cui fare una casa. Mm, ci sarà un bel po' da esplorare. Intanto lì c'è una foresta tipo tutta grigia. Ehm, vorrei scendere in qualche modo a vedere come si chiama, però... Sarà complicato Ah ok C'è dell'acqua perfetto Ho rotto il ghiaccio Questi qua sopra sono coralli E questo è basalto Foresta pietrificata Wow Rende benissimo Cioè tra l'altro ci sono diversi tipologie di alberi Per esempio questo qui è quello della Dark Ox Forest Questi qua invece sono quelli classici E le foreste normali Bel bioma. E di là continuo alle montagne. Ok, allora, credo di aver deciso il bioma in cui mi stanzierò, ovvero esattamente questo qua, che sono le eh, bush Hills, che tra l'altro sono pieni di cespugli, quindi la, la pianura dei cespugli, credo mi potrò... Mi posso... Qua. Ok allora inizio a raccogliere un po' di materiali e poi faccio la casa semplicemente Ok allora credo di essermi sistemato abbastanza Qui ho spianato un pochino mentre qua ho sistemato le casse eh, Qui con i blocchi che ho accumulato giusto un po' di tronchi che in realtà sono abbastanza Le assi di abete che mi sono portato dalla taiga e eh, la quercia scura pochissima che avevo raccolto giusto all'inizio Un po' di tronchi, vabbè E il pietrisco che ho messo le fornaci E in questa cassa ho messo le altre cose Semi, cibo e cose varie Perfetto, allora, mh, devo pensare a come fare la casa, perché se voglio fare una casa abbastanza grande mi devo regolare, quindi inizio a costruire qualcosina e vedo che ne esce, allora. Ok, allora, credo che come inizio vada bene come forma, perché ho intenzione di fare una casa mh, quadrata, allora, devo vedere bene... Mm, come fare le pareti? Penso di fare una base di mattoni e poi di fare tutta questa parte il contorno con, ehm, con il legno di abete Però devo capire bene se l'abete basta, sicuramente no, devo, dovrei esplorare un pochino per capire quanto è distante una taiga da qui Ok, allora sono a buon punto con la costruzione della casa Ehm, penso che stia venendo una cosa carina comunque Quindi il legno... C'è una taiga qui vicino quindi posso fare un buon uso del legno di abete, Quindi direi a posto Mi mancano le botole per fare qua Comunque il pavimento ho fatto così quindi... Ancora devo sistemare bene perché poi il secondo piano c'è un bel po' da fare Qualsiasi sia il punto di costruzione è la casa per adesso È una casa buona anche se non è il tetto per sopravvivere le prime notti Tanto diciamo che è abbastanza pure carina nonostante non abbia il tetto Però ancora ancora c'è da lavorarci Allora io per adesso ovviamente l'episodio termina qui non posso continuare se voi volete che io continui a questa, questa serie, perché non si sa se diventa una serie, questo è un episodio di prova per vedere com'era il datapack, però se volete che diventi una serie ovviamente lo facciamo. In ogni caso vi saluto, ciao!